E a tutti i ragazzuoli, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Seba Clasher, e ragazzi è il momento di annunciarvi una cosa. Come ben sapete, io sono un artista, compongo canzoni e poi le faccio uscire. Ecco, diciamo che come potete sapere, Il mio singolo che ha fatto più successo, appunto, è con più di 5.000 streaming su Spotify. Io vi ringrazio davvero molto. 230 mm, ascoltatori mensili, 235, dipende dai giorni. Con i vari, con no, ascoltatori mensili su Spotify. Ovviamente, vabbè, i follower non è che sono tantissimi, però vi ringrazio davvero sempre per supportarmi. Vi lascio sempre quei link, un link qui sotto, che adesso vi spiegherò appunto che cos'è. E ovviamente, ragazzi, se volete avere Tidal eh, Netflix tutte le cose a pagamento, ma a un costo davvero basso. Vi lascio qui il primo link qui sotto per risparmiare l'80%, appunto, su Together Price. Cos'è together Price è una piattaforma dove potete andare ovviamente a comprare degli abbonamenti oppure condividerli a poco prezzo, ovviamente anche con Spotify Disney Plus tutti. Ma proprio dico davvero a tutti i possibili, le possibili applicazioni le poss i possibili siti di streaming a pagamento riceverete appunto anche l'80% di sconto con questo link qui sotto il primo link è in descrizione, ragazzi, mi raccomando, questo è, non era un video, appunto, per, cioè era anche un video per una collaborazione che avevo fatto appunto con Together Price che la ringrazio appunto per avermi contattato in un vecchio video precedente che appunto era di come avere Title gratis e se non sbaglio c'è ancora comunque vi lascio il link qui sopra se non erro la scheda comunque ve la lascio qui appunto per andare a vedere quel video dove io anche penso di farlo però con un altro metodo e comunque ragazzi sono qui per annunciarvi una cosa è arrivato il momento di dirvelo ragazzi come potete sapere che ovviamente mi segue già su Instagram se non mi seguite andatemi a seguire @clasharofficial tutto attaccato tutto minuscolo su Instagram mi raccomando 1960 e passi di follower io vi ringrazio davvero di cuore ho pubblicato esattamente una foto però quella foto dovrei cambiarla ora perché è cambiata una cosa Comunque eh, è sempre quella Ovviamente ragazzi vi sto parlando del mio nuovo singolo. Esattamente ragazzi, è usci uscirà stasera, ovvero il primo dicembre di 2021 alle ore mezzanotte. Esatto, ragazzi, uscirà il mio nuovo singolo a mezzanotte. Infatti stasera è probabile che farò una live su Twitch, per cui chi non mi segue vi lascio il link qui sotto subito in descrizione per andarmi a seguire. Ovviamente su Twitch. Per cui raga io vi ringrazio davvero tutti di cuore Questo video era un piccolo video appunto per dirvi che era arrivato il momento di dirvelo Ovviamente chi, è già sui, chi mi segue già su Instagram ha visto anche una serie che ho caricato due minuti fa appunto prima di registrare questo video E niente ragazzi il videoclip io della canzone ce l'ho già L'ho già fatto forse lo devo solo esportare adesso non mi ricordo e ve lo pubblicherò magari dopo due o tre giorni che è uscita la canzone. E poi vedremo. Ovviamente il test, il, la canzone sarà completamente col testo sincronizzato anche su Spotify. Dovrebbe essere anche appunto, uscirà, dovrebbe usci uscire anche col testo già sincronizzato anche su YouTube. E anche appunto sulle storie di Instagram, Facebook e tutte queste cose. Ovviamente vi lascio sempre i link qui sotto, tutti in descrizione, dei miei social. Quelli che uso maggiormente Ovviamente uscirà anche la canzone su TikTok Perché adesso ormai va sempre di moda TikTok Per cui se scrivete Seba crescere nelle canzoni Vi uscirà la mia nuova canzone Che poi stasera a mezzanotte su Twitch Vi dirò esattamente come si chiamerà E ovviamente vi lascio anche il link qui sotto Per preservare per cui vedete già il titolo in anteprima Vabbè il titolo in anteprima ve lo dico già io Si chiama With Your appunto sarebbe con il tuo ma poi capirete anche il tipo di canzone che sarà l'ho fatto con questa mia amica e la ringrazio davvero molto ha ah, una voce stupenda ragazzi io ve lo dico ci abbiamo messo più di un anno a farla per cui spero appunto che vi piaccia poi magari vi farò vedere anche magari qualche videoclip qualche pezzettone di clip di videoclip che abbiamo fatto e ovviamente l'ho fatto con con l'aiuto di qualche mio amico, questo videoclip per cui lo ringrazio davvero anche lui. E niente, appunto, ragazzi: questo video era per dirvi che stasera, a mezzanotte, uscirà appunto il mio video la mia nuova canzone, il mio nuovo singolo. Per cui, chi no non l'ha già fatto, seguitemi qui su YouTube link qui sotto per seguirmi appunto anche su Twitch. E ovviamente, lasciate un bel pollice a questo video se vi piace. E bella ragazzata! Ciao a tutti da vostro seba. Crescia, bella raga!